Qui da Roma, il vostro Cesare Deserto. Salutiamo come sempre sia tutti gli amici romani che ci stanno ascoltando, italiani, ma anche newyorkesi di Radio SN. Tony Pasquale e gli amici delle Canarie, le bellissime Canarie Tenerife e il suo Axel labate. Concludiamo con l'ultimo ospite. Lui è un grandissimo personaggio, una persona che non ha paura di esprimere ciò che pensa, una persona che si batte sempre per la libertà, il grande Enzo Spatalino! Ciao Enzo! Ciao, ciao Cesare, ciao, ciao, ben trovato, grazie per l'invito. Enzo, io so che tu purtroppo a marzo sei stato ricoverato per questo maledettissimo covid e ci tenevo anche a raccontare a tutte le nostre persone che ci stanno ascoltando questa esperienza. È stata una esperienza durissima che mi ha segnato. Devo essere sincero come lo sono sempre stato. Io non credevo tanto al Covid. Invece questa brutta bestia mi ha colpito in pieno e sono stato quasi due mesi e mezzo ricoverato all'ospedale di Cittadella. Il periodo più brutto è stato quello della rianimazione. Appena entrato in ospedale mi hanno intubato e ho passato delle giornate terribili, tanto da chiedere una sera di staccare eh, tutti i fili, di togliermi la maschera, talmente che avevo problemi a respirare. Mi hanno sedato e mi hanno perfino legato, mani e piedi, è stato un momento estremamente difficile per me. Ringraziando il Dio, io mi sento un mezzo miracolato. Ho superato indenne in questo periodo, sono tornato a lavorare. Faccio fatica a camminare, le gambe non reggono, faccio fatica a fare le scale e convivo con questo stato di salute un po' precario. Tu poi all'inizio, scusami, cioè sì, scusami se ti interrompo, tu all'inizio negavi un po' l'esistenza di questo Covid o almeno sottovalutavi sì. l'esistenza di questo virus? No, sottovalutavo, sottovalutavo, negare no perché eh, avevo avuto anche esperienze di amici che erano stati ricoverati, però non davo tanta importanza, tanto che lo dicevo nelle trasmissioni in diretta, anche gli ospiti che venivano e adottavano mezzi di precauzione, mascherina io li invitavo a togliere la mascherina il bello è che io non frequento luoghi di assembramento in televisione dove lavoro a Prima Free, qui a Rovigo sono stato l'unico che si è ammalato e evidentemente il contagio l'ho preso in treno perché tutti i giorni vengo in treno e si sa che sui treni c'è un po' di tutto eh sì, eh sì, mio caro Enzo, in merito al sacrosanto diritto di esprimere il proprio pensiero, come ho detto all'inizio, tu sei una persona che si batte e si è sempre battuta per la libertà, a te questa cosa ti è costata cara perché addirittura un anno fa, a seguito di un'intervista, hai perso il lavoro. E allora mi chiedo: allora mi chiedo: questa libertà di pensiero sancita nella nostra Costituzione è reale oppure no? Eh, noi viviamo in un clima eh, di pseudo, di falsa democrazia. Non, non c'è una eh, libertà di espressione. Predomina, il, ahimè purtroppo, il pensiero del politicamente corretto. Se tu non ti adegui ad un cliché, ti bollano come un marziano, ti danno su del retrogrado fascista, e eh, quindi eh, devi, devo convivere con queste realtà. D'altra parte io nelle mie trasmissioni dico quello che penso. Eh, per fortuna ho trovato un altro lavoro, sono andato a Rovigo da Padova, mi costa venire tutti i giorni perché non sono più un ragazzino, però eh, era un passo che forse avrei dovuto fare qualche anno prima. No, ma penso la cosa. Mi, mi, mi hanno preso sì, sì. una trappola. La zanzara, quindi... io proprio a loro mi riferivo, sì. a David Parenzo e Giuseppe Cruciani, che poi in merito a quell'episodio non, non è stato neanche per colpa di un tuo pensiero, ma per no, un ospite che avevi invitato. Es esattamente, un certo Mauro di Mantova. Mauro da Mantova. Che era sì. la prima volta che io eh, conoscevo, il bello che mi hanno preso una trappola perché hanno fatto. Telefonare da un loro collaboratore un certo Andro Mercù che adesso non lavora più a Nel Tantara, eh, e che poi con conosco pure eh, indossò i panni del telespettatore e provocò in maniera dura Mauro da Mantova eh, e ottenne la reazione di quest'ultimo che si lasciò andare ad espressioni un po' irriguardose nei confronti del Parenzo che mi ha anche denunciato fatalità fra le altre cose sì, ma è vera questa cosa bello. è vera questa cosa Enzo che c'è una querela che David sì, Parenzo sì, ha mosso nei tuoi confronti si sì, sì. sì, mi ha querelato per diffamazione per diffamazione David. Il, il bello che il PM aveva disposto l'archiviazione non rinvenendo estremi di reato nella trasmissione eh, si è opposto eh, Parenzo, lui, a lui non costa niente perché c'ha il padre che è avvocato quindi e, anche il fratello, anche il fratello. Sì. e anche il fratello e hanno chiesto eh, di andare davanti al, al GIP quindi la legge lo prevede e a luglio mi tocca andare con l'avvocato eh, in udienza eh, davanti al al GIP hai capito? Quindi, allora, guarda, eh, Enzo, lui, io, io lui intervengo. che fa lui dice lui si permette di offendere tante persone e l'ha fatta spesso franca, però non, non tutto è finito perché anche io poi mi sto preparando a, a, a, ad agire di conseguenza. Vediamo gli sviluppi di luglio Enzo, io faccio io faccio, un appello, faccio un appello a david parenzo se ci sta ascoltando david tu che sei anche di religione ebraica e eh, il tuo popolo ne ha subite proprio tantissime e, e io penso che comunque anche david è un professionista è una persona che ama la libertà david facciamo questa remissione di querela lasciamo stare enzo che poi ognuno avrà i, i propri modi, può sbagliare magari una parolina, però non togliere, David dalle persone il sacrosanto diritto della libertà e di esprimere il proprio pensiero. Non, dimmi cosa devo fare, Davide, dobbiamo venire fuori casa a e parioli, dobbiamo fare un sit-in, fare una petizione su change.org, ti prego, facciamo questa remissione di querela, questo te lo chiedo personalmente te lo chiediamo tutti quanti noi ma il bello che lui tante volte offende anche le persone perché anche lui è stato querelato da grossi personaggi eh, io per fortuna più volte e c'è cioè, la registrazione della trasmissione presi le distanze e quando capì che eh, le acque eh, si intorbidivano dissi guarda che ti prendi tu la responsabilità riferendomi al mio ospite che avevo vicino il Mauro di Mantova, gli dissi Due o tre volte, guarda, che sei responsabile di quello che Ma stai dicendo. Ma io lo ricordo dicendo. bene, Enzo, io lo ricordo bene e ho voluto averti come mio ospite, perché uno degli intenti di ogni mio programma è dare la possibilità a tutti di esprimere il proprio pensiero. Io odio la censura, anche io un pochino come te sono d'accordo, amo questa nazione. Per me l'Italia è il paese più bello del mondo e in Italia davvero tutti possono dire tutto. Il problema è che questo comporta delle conseguenze. Perché comporta di anche, perdere anche lavoro. Anche troppo, anche troppo, anche troppo direi. Italia, in Italia c'è un permissivismo, c'è un ordinamento estremamente garantista. Credimi, io sono pessimista sul futuro della nostra Italia. Stiamo scivolando verso il burrone. È solo una questione di anni. L'Italia è destinata a fare una brutta fine, Cesare, credimi. Ma speria speriamo di no Enzo, io anche io ti dico la verità, non è che la vedo proprio in maniera ottimistica, però speriamo che il nostro popolo come si è risollevato tantissime volte, anche questa volta ci riuscirà. Ma speriamo, la speranza è l'ultima a morire, eh, io ma nutro forti dubbi. Allora intanto sono felice, parlami un po' del tuo programma, parliamo di, uh, delle cose belle di questo tuo nuovo programma. Dunque, io innanzitutto lavoro su una emittente che ha sede a Rovigo, si chiama Prima Free, è, è diretta da un editore giovanissimo che lavorava con me ancora eh, nel 2003. Figurati, eh, l'ho incontrato dopo tanti anni quando io ero direttore del TG8 sulla 9 di, di Padova, venivo dall'esperienza di Serenissima Televisione e poi l'ho rincontrato. Faccio due trasmissioni una che si chiama La voce del nord-est, Va vado in onda in diretta da lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20 con ospiti in studio, È caratterizzata la trasmissione dalle telefonate del pubblico che possono interagire con noi. Poi ho una rubrichetta che si chiama L'opinione di Enzo Spadalino che registro, nel primo pomeriggio, io adesso sono arrivato da pochi minuti qui in TV, adesso fra poco registro e va in onda alle 20.30, ed è quella che ha rappresentato diciamo, la punta dell'iceberg, da cui Cruciani prende spessissimo spunti, perché ho un modo di dire un po' particolare, senza freni, senza orpelli, senza... Tante finzioni io interpreto, il pensiero della gente, eh, porto in televisione le sofferenze della gente, di chi non ha voce in capitolo. Mi sostituisco a migliaia di persone che non possono parlare e nella mia opinione sono me stesso, viene fuori il mio carattere, la mia personalità, a volte mi lascio andare, mi devono tagliare quando fanno il montaggio perché la registro. Ma dico quello che pensano milioni di italiani. E devi continuare così, convinto. Enzo. Devi continuare così. Non ti far fermare dalle da dai piccoli intoppi. Devi continuare per la tua strada. Vogliamo sempre più persone come Enzo Spatalino, che nel bene ma nel male possano esprimere il proprio pensiero. Noi abbiamo tante cose belle in Italia, eh, ma la più bella è la Costituzione. Giusta. La più bella è la nostra amata Costituzione non toglieteci questo diritto non togliete questo diritto ad Enzo e mi raccomando lo dico nuovamente David, basta facciamo finita con questa querela pure Cruciani dai eh, voi che siete un baluardo della libertà vi, eh, vanta... no ma Cruciani, Cruciani non c'entra eh. sì ma si vanta eh, Enzo comunque fanno il programma il, insieme il... si vantano tanto di essere un baluardo della libertà poi quando una persona dice una cosa contraria eh, partono le querele eh, eh, non, è, non è questo il modo di, di, di fare una trasmissione secondo me e purtroppo dicono che è molto seguita assolutamente hanno tentato più volte di chiamarvi sì ma assolutamente, ma assolutamente ma ci mancherebbe però se io mi faccio promotore della libertà poi se una persona dice una cosa contraria a ciò che penso io non ti posso querelare, Enzo eh, perché a, essere, a dire che siamo tutti per la libertà e che tutti possono esprimere il loro pensiero è facile però dal momento che tu mi attacchi eh, io devo accettare il tuo attacco a meno che poi non sfoci nella violenza che la violenza è sempre condannata però se parliamo di pensieri Enzo no, io almeno la penso così sono d'accordissimo con te io rispetto il pensiero degli altri purtroppo tanta gente non rispetta quello che dico, nella mia opinione, capito? Ma Enzo, noi siamo con te. Uguali. Io devo, devo salutarti, grazie mille. Grazie per essere stato grazie. mio ospite, Enzo. E continua così, mi raccomando. Avrai sempre un appoggio grazie. da parte di Cesare Deserto. Sempre grazie, Enzo. Grazie, buon programma. Un